Daniela, la mia prima domanda è, come è nato il tuo ultimo libro, Chanel numero 5? Eh, L'idea era quella di raccontare un po' una storia della mia generazione, quindi parlare di una trentenne che è precaria nei sentimenti e come nel lavoro, che da una grande sofferenza d'amore riesce poi a inventarsi una vita nuova Quindi quella era un po' l'idea E poi la cosa che mi era venuta in mente, molto carina Siccome io ho sempre avuto una grande passione per Chanel eh, di farle mh, La protagonista ha questa enorme venerazione per, per Coco E cerca di ispirarsi a lei Quindi sia per, per quanto riguarda lo stile ma soprattutto per le scelte di vita Perché Chanel è stato un personaggio molto importante e molto influente Non solo nella moda ma anche nella cultura Perfetto. Uh, Un'altra domanda che ti volevo fare è come mai hai deciso di pubblicarlo uh, in cartaceo in questo momento in cui sembrerebbe che il digitale sia la scelta più... Eh, eh, sì, in realtà, eh, in realtà mh, eh, il mio editore Newton Compton è, è uno di quelli diciamo più all'avanguardia per quanto riguarda il digitale, tra l'altro è stato uno dei, eh, forse il primo ad andare sui social network e abbiamo fatto una distribuzione eh, mh, parallela, è andato nella grande distribuzione nelle librerie però abbiamo anche fatto, ha venduto anche molto in, in ebook e book Incredibilmente sì, è stato quinto in classifica nella vendita di book italiani eh, perché ovviamente poi sai magari, non so, un, un autore arriva da un, da un certo contesto quindi forse è forse più facile che… Eh, però sì l'abbiamo fatta in contemporanea e eh, abbiamo spinto su tutti e due i canali perché in effetti non puoi, sono dell'idea che, che in questo momento storico non puoi escludere l'uno o l'altro Esattamente, infatti eh, mi incuriosiva l'aspetto di costruzione poi del romanzo, ti volevo chiedere che influenza ha avuto poi il tuo background eh, online diciamo nella scrittura del libro? Eh, sì, eh, la cosa carina del romanzo è che eh, non ci sono blogger, la gente non sta su Facebook, non usa i social media, chiacchierano con Skype come, come facciamo tutti, però non, non ci ho messo... De, del mio vissuto, perché eh, sono dell'idea che ormai eh, off e online siano così eh, integrati eh, che è superfluo parlarne, cioè descrivere ancora come si faceva dieci anni fa la storia di una blogger, eh, mi sembra, non so, anacronistico, non ha, non ha più senso, ormai siamo tutti blogger, ormai siamo tutti su Facebook, quindi parlare di queste cose lo si dà per scontato, si dà per scontato che tutti abbiamo in tasca un, un cellulare... E quindi insomma, che, che comunque navighiamo. Eh, però devo dire che mh, il fatto di aver passato dieci anni a scrivere sul web ha influenzato moltissimo invece lo stile di scrittura. Eh, mi sono accorta infatti che io sono molto secca, molto concisa, molto sintetica, eh, forse perché appunto eh, sono abituata un po' a, a, alla sintesi che, a, a cui ti obbliga il web, quindi il blog è qualcosa che dove non puoi. Eh, tendenzialmente cerchi di attirare l'attenzione in pochi minuti, perché sappiamo quanto tempo passiamo a, sì, a, a, a leggere sul web, quindi quello, quello mi ha influito moltissimo, credo. infatti è un romanzo molto veloce da leggere. Eh, per quanto riguarda invece le tecniche di scrittura, eh, hai utilizzato magari il feedback eh, liquido diciamo, da parte dei lettori mentre scrivevi oppure è stata una scrittura tradizionale, chiamiamola così? Eh, ma no, diciamo che eh, forse più nel primo che in questo libro, perché il primo era un manuale, quindi oh, avevo fatto abbastanza ricerca su, sul web, chiedendo poi a tutti i contatti cosa ne pensavano. Però in generale, sai... Quando parli d'amore, essendo un'esperienza che hanno vissuto tutti, eh, di sicuro avere accesso a tantissimi contatti ti, ti facilita nella ricerca ma anche nelle idee, perché magari, eh, non lo so, senti la storia di, di un contatto che ti dice, sai a me è successa questa cosa qui e ti sembra di poterla romanzare, quindi questo… io credo che… che eh, i social network o comunque riuscire ad avere una comunità sociale eh, estesa come quella che abbiamo noi su, su internet, eh, ti aiuti moltissimo non solo nel lavoro ma anche proprio nella costruzione di storie, eh, che siano storie che racconti in video, che storie che, eh, che scrivi, ehm, che racconti a fumetti, insomma quello che, che ti capita. Eh, hai un'amplificazione del vissuto pazzesca, mentre prima magari per a scrivere cosa facevi, guardavi molti film, viaggiavi, eh, leggevi libri. Adesso in realtà sei immerso nel quotidiano di tantissime persone eh, simili a te, ma anche molto, molto diverse. Questo secondo me è un potenziale enorme, grandissimo. Legato appunto allo storytelling, alla fattispecie. Sì, poi diciamo le suggestioni che tu hai, eh, io sono dell'idea che la fantasia vada alimentata in continuazione, io sono una grandissima lettrice, eh, adoro guardare i film, i telefilm. poi non ne parliamo, le serie tv sono, sono una fanatica e, e, e ho da poi si creano altre immagini, poi tu eh, le riempi col tuo vissuto, eh, però sicuramente stare sui social network, avere tanti contatti, sentire una battuta, sentire quello che racconta, le leggere un pezzo scritto da un altro, un blog, eccetera, ti aumenta moltissimo il vissuto, l'esperienza, diventa, diventa tuo alla fine. È condiviso, però è in parte anche tuo. Chiarissimo. Eh, mi accennavi qualche tempo fa che eh, non sarà da solo, diciamo, questo libro, ne seguiranno altri, puoi anticipare qualcosa? Ma eh, diciamo che sono nella fase di… sto pensando di, di far continuare la storia di questi due protagonisti, eh, sto, sto, mi sto ancora confrontando con loro per sapere se hanno voglia di essere raccontati, però… Sì, sì, sono, non lo escludo, anzi, anzi sono in una fase abbastanza vicina alla, al seguito, quello sì. E poi ho tante idee in testa, e vediamo se, se riuscirò a realizzarle. Mi ho visto, perché io eh, nella scrittura l'unica, diciamo, l'unico tipo di scrittura a fiume che ho avuto nella mia vita è stato il blog, eh, dove proprio io sentivo l'impellenza di raccontare delle cose perché era una specie di chiacchierata con gli amici. Eh, per tutti gli anni, io la. Benissimo sotto scadenza, quindi mai a scrivere tanto della consegna, quindi, nel momento in cui decido la storia così so che devo dare una scadenza, me la devo dare, quindi adesso mi sono imposta che devo finire, devo dire a tutti i miei amici che quel giorno devo finire, quindi avendo la scadenza riesco a, a lavorare, almeno ci provo. Um, senti... Um... Si parla moltissimo in questo periodo di editoria digitale, di come cambierà il panorama in questi anni. Poi, chiaramente, come accennavi anche tu prima, ormai online e offline non, non ha più senso neanche distinguerli, eh, tant'è che appunto la distribuzione spesso avviene in parallelo, come nel tuo caso. Eh, come credi che evolverà, anche magari nel tuo caso, diciamo, Um, questo, questo aspetto di pubblicazione di contenuti che non sono più vincolati alla forma fisica? Eh, sì, io sono dell'idea che ci sarà sempre una, una più grande eh, distribuzione di ehm, libri infatti quindi quello, quello di sicuro sarà, sarà il futuro. Non credo, non, non saprei dire se, se sparirà completamente la carta, tra quanto sparirà, insomma, eh, un, davano per morti anche i quotidiani cartacei già anni fa, È successo, in realtà io sono dell'idea che il device, diciamo, libro, eh, non è detto che a breve scompaia, anche perché sono dell'idea che in questa fase di transizione vadano un po' chiarite alcune cose, come ad esempio, mi riferisco alla polemica, fatta con Amazon recentemente per il fatto che tu non sei proprietario del libro, bensì eh, compri praticamente l'usufrutto, ma loro possono decidere di revocartelo quando vogliono perché magari non hai rispettato le loro clausole contrattuali, anche quello eh, per noi lettori che in realtà siamo feticisti del, del libro, anche se le parole sono diventate fluide, a noi piace comunque possederlo e perché no, magari scambiarlo, così si faceva con i libri di carta, io lo leggevo, poi lo prestavo, poi lo riprendevo poi lo... e questa eh, inizia di proprietà andrà chiarita, poi immagino che adesso appunto vedevo che anche Altro Consumo ha iniziato una battaglia proprio contro Amazon per far cambiare questo tipo di, eh, di clausole contrattuali. Eh, però io Sono una lettrice di Kindle, cioè il con il mio e-reader eh, mi piace molto. Lo trovo comodo, lo porto in borsa. L'idea che magari mi attacca, ho finito un libro, adesso cosa leggo e magari sono lì eh, a, a scaricarmene subito un altro, io la trovo Questa cosa, eh, per quanto apprezzi, moltissimo il libro di carta, cioè, insomma, cioè, cioè, um, credo che sia. Una questione di abitudine, non, non penso nemmeno che sia una questione eh, di, sì, di gusti, di abitudine, non è una cosa eh, mh, sociale. Penso che c'era eh, chi eh, diceva all'inizio delle a me piace fare questo esempio, all'inizio delle eh, fotocamere digitali c'era chi era assolutamente convinto che la pellicola fosse insostituibile, perché quello che ti dava, perché comunque la carta, stampare eccetera, poi è diventata così tanto un'abitudine che ai noi eh, anche la Kodak ha smesso di produrre pellicola, eh, perché in effetti ci si è resi conto che far foto con, potendole guardare subito, eh, non dovendo aspettare la fine delle vacanze, stampavi il Torolino da 36 ed erano orrende, eh, adesso le puoi lavorare le puoi condividere, ehm, è diventata un'abitudine, è solo un… Uh, sì, insomma, col tempo secondo me eh, sarà, cioè, la, il supporto fisico sarà ininfluente. Altra eh, dice per quanto riguarda il, il ruolo dell'editore, io l'idea che un editore sia comunque eh, un editore inteso come stato, sia comunque eh, un valore aggiunto notevole. Eh, L'automunicazione è comunque qualcosa mh, fondamentale per farsi conoscere, eh, puoi avere un, un, un grande successo, essere una persona molto, eh, molto brava, però secondo me dovresti comunque avere una buona competenza della lingua, essere in grado di fare un auto editing oppure chiederlo a qualche amico, perché quello è fondamentale. Diciamo, noi quando, noi che scriviamo, tra l'altro io cominciamo da poco, però eh, con tanti amici che lo fanno da tempo, eh, ci siamo confrontati. Eh, scrivere mh, diventa un mestiere, perché tu non puoi obbligare il lettore a leggere una porcata. Eh, non parlo di genere né parlo di contenuto, parlo proprio mm -hmm. di Prodotto, eh, quindi c'è bisogno di qualcuno che insieme a te lo rilegga, ti dia un consiglio, una persona del, del mestiere, c'è poi bisogno di qualcuno che ti faccia la, la, la promozione, la distribuzione. Ci sono dei casi ammissibili di persone che hanno saputo i social network e quindi sono riusciti a maggiore. E io credo che per il momento siano quasi sempre. Casi non, non cose studiate. È anche vero che eh, cioè, qualcuno che insomma ne sappia comunque anche di marketing di distribuzione, che ti aiuti in base a se vuoi eh, vendere tanto, in realtà devi decidere che, che scrivi un libro e lo pubblica, anzi, secondo me, è una cosa lo fare a zero spese. Però, insomma, la figura dell'editore, secondo me, non sparirà, si trasformerà. Eh, saranno fino i costi. Di stampa, però magari ci saranno dei, dei, degli staff che ti aiuteranno a, re, a creare un bel, un bel libro. E, un caso. Di lavoro di staff, per esempio, sono le 50 sfumature. Sono stato costruito, preso, hanno preso suggestioni, l'hanno editato: è diventata una roba pazzesca. pazzesca, pazzesca. È indubbiamente un libro in un mondo dove non si legge più che ha venduto una marea di copie. Esattamente, quello, quello è veramente un esempio eh, d'eccezione. Senti, ultima domanda, eh, parlando di modalità e ispirazione nella scrittura, nel momento in cui il libro effettivamente eh, perde i suoi connotati tradizionali, eh, e la scrittura non è più vincolata al dover produrre qualcosa che sia eh, in quella forma che sia fatto per diventare quello, cioè il libro come l'abbiamo conosciuto finora come cambia il modo di approcciarsi proprio dell'autore alla scrittura? Ma eh, diciamo che sul discorso del del libro interattivo, iperattivo multimediale eh, in realtà che sia qualcosa di diverso dal libro eh, tradizionale. Faccio la esempio, eh, la situazione con, che ne so, eh, videogiochi, piattaforme, così non ha cambiato il prodotto film, che rimane comunque una cosa che è una eh, chiusa, che tu guardi e che tu, guardi, insomma, a prescindere dal 3D, che è diventato, eh, però eh, non si sente il bisogno per certi tipi di Ehm, di prodotti di, di creazioni artistiche chiamiamolo così che, che è più bello sicuramente dei prodotti eh, non si sa di modificare di eh, eh, a me piace ascoltare la musica cambia ovviamente il tipo, diventa un file eh, però non necessariamente sento il bisogno di farci altro eh, è bella una canzone come è bello un film come è bello un libro eh, oltre a inteso come, come scrittura, come, come pagine scritte, possono anche esserci eh, magari per i bambini o per le persone eh, che hanno mh, particolari necessità eh, creative o, o fantasiose, eh, ci possono essere libri interattivi, ci sono gli autori che sono comunque qualcosa eh, che non è, è nata adesso, però insomma sono qualcosa di diverso. Io sono convinta che ehm, una cosa l'altra, eh, come la tv non ha ucciso l'altro diciamo, la creazione di, di, di file che possono essere eh, che possono essere video, scritti, audio insieme non, non, non trasformerà il, il libro, cioè io sono convinta che il libro così com'è rimarrà semmai sarà, sarà diverso, sarà un file sarà letto su tablet, però non sono convinta che, che, che scompaia ci saranno altre cose che, che magari potremmo chiamare libri inventeremo delle parole composte eh, però sì sì non, io sono dell'idea che continuerà anche perché voglio dire c'è cioè, da millenni chiarissimo, <ride> eh, diciamo ha spagnato la, la storia della civiltà umana quindi sono fiduciosa che supererà anche questa ennesima evoluzione della specie sono, sono serena su questo Perfetto. Daniela, io ti ringrazio veramente moltissimo per il tuo tempo. Oh, grazie a voi, è stato un piacere.